Era avvolto in una coperta e teneva la testa bassa. Mi ha sorpassato io mi sono accorto che tenevo una fiaccola. E il corno alla luce della fiamma che c'era dentro era del colore della luna. E nel sogno sapevo che stava andando avanti per accendere un fuoco da qualche parte in mezzo a tutto quel buio e a quel freddo. E Quando ci sarei arrivato l'avrei trovato lì. Poi mi sono svegliato.